A la lutte, c'è stato un monumento di cucina corta, un fiadone. Ma sapevo che l'embrouchata è più buona. Vado la propone un fiadone, un fiadone bastiace, un fiadone vegan. Per cucinare un fiadone vegan, avete bisogno a 500 di 500 g di brousse vegan. Fate a colati vegani di un adiument vegan. E un adiument con un amico che mi ha mandato carico, un ca', mangia arva, e qua c'è un zombie. 2 ore di 2 struzzi 200 g di zucca di betrave, vegan. 1 bicchiere di vino di castagna e 1 ficatore di smero, vegani. In un vostro ciotto, mettete, il di diumente, mettete il ci un brosso di giumenti, vegani. E tombete a giumenti. Metete l'oe, potete legare un ciopolo di l'oe che dà un lato crocant-cracant. Tombete e due struzzi. Di tomba il di rende fiadone più buono. Mettiti un zucchero di betrava, misketi, tombetti di betrava. Versetti un inno di castagna, metti un zinipsi in un a tomba un castagno. Tagliati un vigateo zamerino e mettiti il coresto. Un tombetti mica o zamer, Un lu tombetti mica. Mettiti la preparazione in un piatto, feti cuocere a una vessella mentre un'ora. Quando l'ora passata, non da me! La gatti riposa il viadone, il nord, in un frigo Come vuoi dopo il sport Ma non c'est un mica sport, c'est un porc Où puoi dire mania?